Uno dei comportamenti che rende più perplessi i genitori è l'incoerenza che talvolta vedono i loro figli. Perché dopo mesi e mesi di lotta siamo riusciti a far andare il nostro figlio alle 9, tutto a posto, tutto consolidato e poi stasera sono le 10 e mezza e ancora sveglio? Perché nostra figlia siamo riusciti a farle imparare la tabellina dei 6 senza problemi e adesso con quella del 7 invece ci sta facendo dannare? Perché Tommaso tutte le domeniche ci fa stare otto ore dietro a fare i compiti, non li vuole fare, poi magari si mette 5 minuti e li fa? A volte sì, a volte no. Qual è la spiegazione che ci viene naturale? Che non abbia voglia. Lui è in grado di fare, è capace, ma non ha voglia di farlo. Ma è così? Questa spiegazione nasconde un errore di fondo, che è l'errore su come è concepita la mente. La mente non è un computer. In un computer io do un'istruzione e dopo che l'ho data, da quel momento, va, funziona, non si modifica più. Il cervello invece non è così. Noi siamo mammiferi. Quando mi rapporto con un bambino, devo sempre tenere in considerazione due aspetti. Il primo è il livello di sviluppo del suo cervello. e Il secondo sono le circostanze ambientali in cui sta avvenendo quello che io voglio fare con mio figlio. Il cervello non si sviluppa in modo omogeneo. Daniel Siegel, un famoso psichiatra e pediatra americano, parla di piano di sotto e piano di sopra del cervello. Il piano di sotto, quello adibito al controllo delle emozioni e delle reazioni istintive, si sviluppa prima del piano di sopra, quello adibito alla pianificazione e alla tolleranza della frustrazione. Inoltre, il nostro cervello non è fatto di silicio, ma è fatto di neurone, è fatto di carne e quindi sottostà tutto serie di condizioni come la fame, la stanchezza e via dicendo che condizionano in modo molto pesante il comportamento del bambino. Quando affrontiamo un comportamento problematico di nostro figlio dobbiamo avere sempre in mente questi due aspetti. Uno, il livello di sviluppo, ma dato il suo livello è in grado di fare quello che gli sto chiedendo e due, le circostanze ambientali dato il suo livello di sete, fame, sonno, stanchezza e via dicendo, è in grado di fare quello che gli sto chiedendo. A volte pensiamo che il nostro figlio possa fare qualcosa ma non abbia voglia. In realtà, molte volte, vuole.